Ciao sono Marco e sono qui come vedi in un posto meraviglioso se segui i miei video mi hai visto spesso in queste ambientazioni solo che questo è un orario abbastanza insolito per me perché normalmente vengo la mattina e invece ora siamo al tramonto tra l'altro c'è stato un tramonto fantastico voglio parlare con te durante questo video di alcune riflessioni che ho fatto inerenti al tempo che impieghiamo non so se ti è mai capitato di avere tante pratiche da sbrigare in ufficio o nel laboratorio dove sei che sono importanti da, da concludere in, in quel tempo di quella giornata però poi ti subentra qualche cosa che è altrettanto importante, forse anche di più e devi purtroppo inserire anche quella e fatalità, facci caso, il tempo poi alla fine ti basta e questo accade non perché hai lavorato più velocemente, ma perché hai impiegato il tempo curandolo meglio. Voglio dire che hai messo più qualità nel tempo, lo hai usato con più eh, attenzione, sei stato più concentrato o concentrata e focalizzato o focalizzata. Questo perché non è tanto la velocità che metti nelle cose che fai, ma la qualità, la concentrazione, la focalizzazione che hai nelle cose che fai. Andare più veloce raramente ti aiuterà, salvo che non stai facendo una gara di velocità, però quando tu usi il tuo tempo con più attenzione, con più focalizzazione su quello che stai facendo, riesci ad ottenere molto di più, quindi cerca di usare più qualità cioè di dare più qualità al tuo tempo e non di eh, usarne o meglio usarne di più è difficile dirlo perché la quantità di tempo che ognuno di noi ha è quella ma eh, di andare più veloce ecco se invece di andare più veloci metti più qualità nel tempo che hai a disposizione ti avanzerà anche del tempo libero con buone possibilità questo non lo so perché non conosco la tua situazione però la mia raccomandazione in questo caso, in questo video, è appunto metti più qualità nel tempo che vivi, questo è molto importante, dai più qualità al tuo tempo, non cercare di andare più veloce, eh, ti affannerai, ti stresserai, forse ti stresserai, ma riuscirai ad ottenere comunque sempre di più se darai più qualità al tuo tempo. Volevo condividere con te questo pensiero, spero di esserti stato utile, come cerco di fare sempre, ti saluto con un abbraccio, ciao!